Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Ciao! Gianni, ma sì? per caso hai già iniziato a vedere le nuove puntate della stagione? Giada, è ovvio! Ma che domande mi fai, certo! E allora ho una super domanda da farti: mm. ma per quale motivo sì? i guardiani non possono più scegliere il gormito da evocare? Ah, questa è! Una... Perché prima potevano farlo! È vero, questa è una domanda molto curiosa e interessante, però ti devo sgridare! Perché? perché la puntata dove lo fanno l'abbiamo vista insieme quando ero un evocativo, sì, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Se tu fossi stata attenta, forse lo avresti capito. Eh, ma mi hai distratto tu perché volevi mangiare? Non volevo sì. mangiare, non è vero? Allora, facciamo così mm. e guardiamola tutta insieme, così avrai la risposta. Ok, va bene. Vai, Gormiti, potenza degli elementi. Furia del cosmo!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 Il merito è tuo che mi hai donato questi nuovi poteri cosmici, guardiano Perché non ho potuto scegliere quale gormita evocare? Nessuno è davvero in grado di governare l'energia alfa Wow, questa nuova evocazione è bellissima E eh, Ma poi hai visto Tiffon come è cambiato? Eh, sembra un astronauta Eh sì, perché adesso il suo elemento, quello del vento Si è evoluto in quello del cosmo ma, Johnny, sai cosa significa Cosmos in russo? Ehm, um, sì. Significa spazio. Invece, se parliamo in termini scientifici, il Cosmo significa Universo, dove vediamo tutte le stelline, tutti i pianeti, e se si fa molta attenzione bambini, forse potreste vedere Tifon sfrecciare nel cielo durante la notte. Ok, quindi l'Universo è la casetta dove, dove riposano tutte le stelline. Eh, sì! Ah, oh, che bello. E um, a proposito di sprecciare, nel cielo Giada, eh, dobbiamo assolutamente parlare della Iscador. No, Johnny non puoi dire così, perché alcuni nostri amici magari non l'hanno vista, gli rovina la sorpresa! Ma solo della Iscador. Johnny andiamo avanti che forse è meglio eh! Ok ok! Wow Giada! Johnny hai visto che anche le Hyper sono diventate alfa? E sono ancora più forti di prima! Facciamo un unboxing così giochiamo subito! Assolutamente sì, vai! Wow, Giada, bravissima! Hai visto quanto sono belle? Guarda questo effetto traslucido. E sono ancora più forti di prima. E senti un po'? Senti anche ah. senti anche Piron. <ride> Mamma mia Guarda, guarda adesso cosa, cosa faccio eh? Perché lui si snoda Fa, e fa dei fa... salti grandissimi eh Sì perché guarda le zampe come si snodano Per fare dei super salti Wow e invece, invece guarda Goro Che guarda come apre le zampe Esatto Guarda come salta Come le alza anche la coda si gira e adesso simuliamo... Possono, possono allenarsi. Adesso. Simuliamo combattimento, aspetta che metto Riff a, a guardare qua. No, <ride> così, così sembra che sta prendendo il sole. <ride> no! Sali su qui. Esatto, metti la strada. Pronto? Pronto? Eh? Vai. Vai. Okay. Allora, io ti faccio questo attacco. Ah, schivato. E io, e io ti schivo di nuovo. Ma no, no. povero Trek, è volato. <ride> Se ti mettiamolo qua. <ride> ecco, ecco, come ogni, può capitare durante l'allenamento. Beh, certo, è, giusto, è giusto. È come una vera battaglia. Ultimo attacco. <ride> Certo che i nostri amici chissà quante storie possono fare nelle loro camerette. Esatto, hai proprio ragione, ma a proposito di storie, Sì che ne dici di andarne a mettere in scena una? Andiamo! Andiamo, Johnny, adesso è arrivato il momento della storia, storia gormitica. Questa storia sì. ce l'ha mandata Alessandro di 8 anni da Casale Monferrato. Eh sì, metteremo in scena la tua storia con i tuoi protagonisti. Siamo pronti? Che, che hai scelto? Ha scelto Crobok Crobok. Thorak e siamo pronti? Allora come inizia la storia? Inizia con Thorak che è disperso nella terra selvaggia, che sta cercando Trek e i suoi amici. Ok, okay. vado, eh? Trek, trek, dove sei finito? Sarà sicuramente mangiando uno slogan. Uno slogan? No, non c'è lo slogan. Andiamo di qua, ciao! Trek. Oh, ma non c'è nessuno! Non c'è proprio nessuno. Ah, ah sono Crobok. Sei da solo qui? Oh, cosa vuoi, Crobok? Sono venuto a sconfiggerti! Lasciami stare, Toro Furioso! Psh. Cannone del caos! Psh. Arrivo io, arrivo no. io, arrivo io! <ride> Eccomi, sono Rodium Ma non Hai... vale due contro uno. Hai paura adesso. di me. Toro Furioso e colpo solare! Psh. Io ho schivato Canone del caos! Ah, no! Allora, ci penso di a te. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Io adesso me ne vado, ma tornerò, non è finita qui. Sparisci per sempre. Ce l'abbiamo fatta, abbracciamoci Sì! Sono diventati anche amici loro due <ride> Ma questa è una bellissima storia eh, sì. E a proposito della bellissima storia Se volete vedere anche la vostra messa in scena Inviatela a gormitishow.gormiti.com E magari mandateci anche le foto con i vostri gormiti eh Sì, con i vostri personaggi preferiti Ma a proposito di foto È arrivato il momento Il momento foto. Una foto <ride> È arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica! Sì, perché è arrivato il disegno da parte di Flavio! Eh sì, guarda, ha disegnato Lord Electrion! No, allora che bello! tutta a matita l'ha fatto! Bellissimo! Ha fatto anche le sfumature più chiare e più scure! Bellissimo! E c'è anche scritto una dedica! Vai, leggiamola! Ciao Gianni e Giada, sono un super appassionato di Gormiti e del Gormiti Show! Aspetto sempre con ansia un vostro nuovo video! Il mio personaggio preferito è Lord Titano. È il tuo, è il tuo, è il tuo. Vi <ride> invio un mio disegno di Electron aspettando di vederlo in tv. Un abbraccio! Grazie mille per averci mandato il disegno, è stupendo. E, eh, amici, anche, se, anche voi, se volete vedere i vostri disegni, mandateli a gormitisha.gormiti.com e poi li mostriamo. Esatto. Già definita la puntata, bisogna salutare i nostri amici. Cosa eh, devono sì. fare? Devono seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. E Condividete, condividete il video, il video. <ride> un saluto da Gianni e Giada ciao, ciao.